va bene dunque oggi iniziamo il, un argomento che ci terrà occupati per un po' di tempo non tanto perché sia esteso in termini di teoria perché ce la caveremo abbastanza in fretta ma perché ci richiederà un certo un buon numero di esercizi per riuscire a interiorizzarlo a comprendere un po' bene riuscire a gestirlo bene no? quindi spero che nella pausa abbiate preso un caffè bello forte perché adesso mi servite belli svegli più che altro no? perché stiamo introducendo dei concetti che a prima vista sono un pochino strampalati, ostici e richiedono un attimo per essere digeriti allora però diciamo questo tema della ricorsione è poi fondante, fondamentale per tutto ciò che ha a che vedere con gli algoritmi più complessi di ricerca e di ottimizzazione. Allora, l'idea qual è? L'idea è quella di trovare un metodo no, algoritmico per riuscire a affrontare e risolvere problemi di grandi dimensioni, problemi anche complessi, no? ehm, ricercare una soluzione possibile in un insieme di, molto ampio di possibili soluzioni, no? ad esempio. Quindi trovare il percorso di minimo costo che tocca un insieme di città, oppure trovare, che ne so, eh, una, una parola il cui anagramma abbia determinate lettere. Trovare qualcosa all'interno di un mare di possibilità molto ampio. E questo ci richiede due cose. Prima di tutto essere in grado di eh, esplorare tutte le possibilità. C'è un modo molto semplice di dire, ok, io eh, devo trovare un percorso che minimizzi un certo costo, che tocchi un certo numero di città, che è uno dei problemi, famoso problemi il famoso problema del commesso viaggiatore, no? che poi proveremo anche ad affrontare, ehm, dal punto di vista algoritmico chiaramente. Eh, uno potrebbe dire, vabbè, io faccio tutti i possibili percorsi per numerazione e, eh, e trovo quello più breve. Ma anche solo il creare tutti i possibili percorsi non è un'operazione banale. Cioè come faccio a livello di codice no? eh, a, a enumerare tutte le possibilità? Quindi ci servono delle tecniche no? di programmazione che ci aiutino proprio a eh, esplorare uno spazio di possibilità, eh? enumerare le possibili soluzioni. E questo può essere fatto con una tecnica, diciamo, tutto sommato non è l'unica tecnica, ma è quella più semplice, eh? all'inizio è un po' strana ma poi in realtà è la più naturale, che è quella di cercare di prendere un problema ad esempio trovare tutte le soluzioni, tutti i percorsi e dividerlo in più sottoproblemi. E poi cercare di eh, conquistare, non divide di impera, conquistare separatamente ciascuno di questi sottoproblemi. Quindi se il mio problema era troviamo tutti i cammini che tocchino dieci città, io potrei dire, senti, cominciamo a trovare tutti i cammini che tocchino Torino, partono Torino e tocchino le altre nove città. E quindi comincio a fissare una, una parte della soluzione e dico, vabbè, io tutti non li so fare, ma eh, comincio a far finta che, di conoscere la prima città, il primo punto. Allora quello che mi rimane chiaramente sarà generare poi tutti i cammini con 9. ma comunque sono passato da un problema che richiedeva di trovare i cammini da 10 a un problema più piccolo che richiede semplicemente di, chiamare, di, di trovare dei, dei percorsi da 9. Questo qua sarà il passo concettuale, un pochino più, comple più complesso no? dell'impostazione dell'algoritmo, per quello ci prendiamo un po' di calma, un po' di esercizi per poterlo fare. Eh, questo si basa, il riuscire a fare questo, si basa molto spesso, non è obbligatorio, ma è il modo più, più, più sintetico, sulla ricorsione. Cosa si intende come ricorsione? Eh, noi io chiamo ricorsivo un metodo, un metodo Java una funzione, una procedura, dipende, ogni linguaggio di programmazione chiama le cose in modo diverso, ma alla fine eh, in Java si chiamano metodi, un metodo è ricorsivo se dentro il corpo dell'implementazione di quel metodo c'è una chiamata al metodo stesso, c'è cioè una funzione che richiama se stessa, dentro lo svolgimento della funzione richiamo me stesso direttamente o indirettamente, nel senso che nel corpo del metodo potrebbe esserci la chiamata al metodo stesso, oppure la chiamata a un altro metodo, che ne chiama un altro, che ne chiama un altro, ma che poi alla fine torna a chiamare lui stesso. Quindi potrebbe anche non essere evidente dal codice l'esistenza della ricorsione, ma esserci diciamo, in modo transitivo, in modo indiretto. E quindi... L'algoritmo è un po' come questa immagine in cui c'è il tizio che, che, che contiene un televisore, che contiene il tizio, che contiene un televisore, che contiene il tizio e così via, all'infinito, no? i giochi di specchi e cose di questo genere. Chiaramente questi sono esempi malati di ricorsione perché per come sono disegnati ci, va, ci danno l'idea di andare avanti all'infinito, invece noi ovviamente vogliamo avere un algoritmo che sia finito, che ci porti a un certo punto a una eh, soluzione. Il classico esempio che si fa sulla ricorsione per vedere che in realtà è una cosa che già conosciamo, però un esempio poco formativo, ma accenniamo solamente, è quello dell'esempio della definizione di fattoriale. Quando noi definiamo il fattoriale, uno dei modi per definirlo è quello di dire il fattoriale di n per definizione è uguale al fattoriale di n-1 moltiplicato per n stesso. Quindi abbiamo eh, ribaltato la soluzione di un problema di dimensione n, chiamiamolo problema, calcolo del fattoriale, l'abbiamo ribaltato nella eh, conoscenza della soluzione di un problema di dimensione n-1. Quindi io sto dicendo, guarda, io il problema di dimensione n non lo so risolvere, ma se tu mi risolvi quello di dimensione n-1, allora lo so risolvere, perché basta moltiplicare per n. Eh? Quindi io passo la palla a qualcun altro, senti, il fattoriale di 10 non lo so, però se tu mi dici il fattoriale di 9, allora lo so. Il trucco della ricorsione è quando dico tu mi dici il fattoriale di 9, questo tu sono sempre io, ce lo chiedo sempre a me stesso, eh, però un attimo quando sono, diciamo così, nel secondo passaggio mi dimentico di cosa ho fatto nel primo passaggio, allora mi sveglio al mattino e dico, oh guarda, mi hanno chiesto di calcolare il fattoriale di 9, io non lo so come si fa. Però se tu mi calcoli il fattore di 8, poi alla fine lo so fare. E questo è tu, sono sempre di nuovo io. Che a un certo punto si sveglia e gli, gli, gli, gli mi hanno chiesto di calcolare il fattore di 8. Se tu mi calcoli quello di 7, io poi allora calcolo il risultato e così via. No, quindi è un gioco di rimbalzare su se stessi, ma su copie di se stessi, diciamo su cloni di se stesso, chiameremo su livelli di ricorsione successivi, la stessa funzione la chiamiamo ogni volta con un problemino un pochino più piccolo, perché vedete che nella successione di chiamate che abbiamo descritto, ogni volta il valore di n è un pochino più piccolo. Fino a quando a un certo punto uno dei tanti cloni miei eh, eh, si vede ricevere la richiesta di calcolare il fattore di 0, e lui dice, beh, questo è facile, fa 1, Ok? E infatti nella definizione diciamo, guarda, normalmente per calcolare il fattore di n devi conoscere qualcuno che sappia calcolare il fattore di n-1. E se non lo conosci puoi fai finta di essere tu e riapplicare la stessa regola. Ma a un certo punto se invece trovi 0 come valore di n, sai che per definizione il valore è 1. Quindi ogni ricorsione si basa su due metà. Una è la regola di ricorsione in, <coughs> in senso stretto, cioè come passo da un problema a un problema più piccolo. Due, una condizione di terminazione. Cioè a un certo punto questa ricorsione non può, non deve andare avanti all'infinito. Devo capire quando fermarmi e quando è che mi fermo. Beh, quando il problema da risolvere è banale, è semplice e non ho più bisogno di delegarlo a un tu successivo che mi risolva qualcosa. Poi in realtà c'è un terzo ingrediente che è questo pezzo qua, n per... Cioè una volta che io ho la soluzione dell'otto fattoriale, devo moltiplicarlo per 9. E quindi rimetto insieme i pezzi dalle soluzioni parziali che vi via sono state calcolate per ottenere le soluzioni ai problemi più grandi. Quindi io ho un problema, lo divido in parti più piccole, chiedo a qualcun altro di risolvere ciascuna di queste parti piccole, quando non l'ho risolto so come rimettere insieme la soluzione del problema più piccolo in modo da avere la soluzione del problema più grande. In questo caso è semplicemente moltiplico per n. Il meccanismo di delegare a qualcuno che risolve il problema più piccolo è eh, semplicemente a livello di codice, io definisco questa funzione fattoriale ricorsivo che all'interno del suo corpo controlla, se sono nel caso terminale, se n è uguale a 0, il risultato fa già 1. Se non sono nel caso terminale, allora chiedo aiuto a un'altra funzione, che guarda caso sono sempre io, di calcolare il fattoriale di n-1. E poi, quando questa avrà finito, io saprò che il mio risultato non è altro che il risultato del livello inferiore per n. Quindi, qua compare dentro il corpo di una funzione la chiamata alla funzione stessa se non facciamo attenzione. Ovviamente, entriamo in un ciclo infinito di chiamate fino a quando Java non ci dà stack overflow error perché il numero di chiamate, la, la memoria occupata dalle chiamate in successione eh, è eccessiva. Ok? Però, questo è un esempio un po' quasi artificiale. No? Ci aiuta perché il problema è molto semplice. Quindi, a capire il meccanismo. Ma noi fattoriale non, non lo calcoleremo mai così nel senso che ci mettiamo a fare una, una, la, la produttoria, è semplicemente un ciclo for in cui facciamo le moltiplicazioni. Mm? Però ci sono altri problemi più complessi che effetti, in cui effettivamente questo, la, la soluzione semplice col ciclo for non, non emerge, non esiste, quindi siamo obbligati a, a decomporli in questo modo. Okay? Quindi dobbiamo trovare un, un problema che si possa dividere in sottoproblemi e facendo finta di saper risolvere i sottoproblemi, so ricombinare le soluzioni parziali in una soluzione complessiva al problema originario. Quindi prendo, divido, risolvo i sottoproblemi e ricombino. Risolvo i sottoproblemi significa clono me stesso e chiedo a questa coppia clonata, a una chiamata successiva della funzione, di risolverlo. Ogni livello di funzione, ogni livello di ricorsione, si fida che chi lavora a livello sotto di sé sappia risolvere il problema più piccolo. Poi questo non lo sa risolvere, a sua volta si fiderà di qualcuno che risolverà il problema ancora più piccolo. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare mentale è di riuscire a lavorare a un livello di ricorsione cercando di separarci dai livelli che stanno sopra e sotto perché altrimenti no, non riusciamo a tenere a mente esattamente cosa stanno facendo tutti. Um, vabbè, qui ci sono un po' di formalismi ma non ci servono, non li, non li utilizziamo, no? Um, questi metodi di esplorazione alla fine si basano su metodi combinatori cioè tipicamente devo provare a costruire tutte le possibili sequenze, tutte le possibili combinazioni tutte le possibili permutazioni di parti della soluzione in modo da comporre la soluzione complessiva a livello di pseudocodice hm, lo, que tutti questi ragionamenti li, li potremmo riassumere in questa slide questa procedura risolvi ricorsiva, riceve un problema e quindi l'implementazione di questa procedura a un certo punto dice io ho un problema, lo devo dividere in una serie di sottoproblemi. Nel caso del fattoriale ogni problema veniva suddiviso solo in, due, in un sottoproblema, n, n-1. Poi questo sottoproblema a sua volta veniva diviso in un, generava un sottoproblema e così via. Ma eh, in realtà no, in altri casi potremmo ehm, dividere un problema in più sottoproblemi, un numero maggiore di sottoproblemi, ad esempio due. Eh, io, se io volessi sapere in quest'aula chi tra voi, che ne so, eh, diciamo una, una banalità, è più alto altezza, come potrei fare? Allora, è un problema che a colpo d'occhio non è che riesco a risolvere, sì, potrei metterlo in fila, ma... allora, visto che è un problema un po' complicato, posso pensare di dividervi in due, allora, cerchiamo di capire chi è la persona più alta della metà sinistra dell'aula, qual è la persona più alta della metà destra dell'aula, vi faccio venire qua di confronto, quindi ho diviso il problema in due sottoproblemi identici a quello di partenza, e questa è la cosa importante. E una volta che ho le soluzioni in due sottoproblemi, diventa banale trovare la soluzione al problema complessivo. E quindi chiederò a me stesso: Senti, dimmi chi è la persona più alta della metà sinistra dell'aula. E di nuovo, però, non è una cosa che risolvo a colpo d'occhio. Allora, di questa metà sinistra dell'aula, posso pensare di dividerla le file davanti e le file dietro e quindi avrò due sottoproblemi di nuovo, identici a quello di partenza, ma più piccoli di dimensione dimezzata. Una volta che avrò la soluzione di questi due sottoproblemi, quindi la persona più alta del blocco anteriore, la persona più alta del blocco posteriore dell'aula, anche se non sono esattamente di dimensioni identiche, no? dietro c'è un po' meno di persone rispetto davanti, ma fa lo stesso, funziona. Trovo queste due persone, le confronto e quella E poi è chiaro che la cosa poi si ripete, perché se prendo la metà anteriore della parte sinistra dell'aula, a sua volta dovrò chiedermi qual è la persona più alta, boh, lo divido a metà. E vado avanti così, a metà, in quattro, dipende un po', qual è, come mi è più comodo dividerla. A un certo punto, a fuori di dividi e dividi, mi troverò una parte dell'aula con i banchi solo vuoti, e quello è un problema che non mi dà soluzioni, una parte di problema da cui non viene generata una soluzione, mi troverò una parte di aula ritagliandola dove c'è una persona sola, tipo lui qua, e allora ovviamente è lui, la soluzione alla sua parte del sottoproblema, che poi andrà combinato col blocco vicino, col blocco a fianco, eccetera, eccetera. Oppure mi troverò magari una porzione di aula in cui ci sono due persone sole, e allora faccio il confronto diretto. Quindi ho una molteplicità di modi in cui dividere il problema. Comunque io divida, divido in due, in quattro, in sette parti, alla fine per ogni sottoproblema avrò una sottosoluzione e nel mio caso devo combinare le sottosoluzioni prendendo il maggiore. E questa è la soluzione al mio problema, ma la stessa identica procedura abbiamo visto la replichiamo ai livelli inferiori. Con l'accortezza che... È andato, aggiungo un pezzo che eh, io dovrò fare attenzione a fermarmi a un certo punto. Quindi, questa parte gialla era quella della slide precedente, l'ho copiata esattamente uguale. Ma ci ho messo davanti un controllo che dice: Attenzione, nel caso in cui siamo in un caso terminale, cioè quando la soluzione del problema è, qui ho detto banale, trivial, eh, si vede da sé cioè nel mio esempio o non c'è nessuno, o c'è una persona, o ce ne sono solamente due, a questo punto non serve più andare a decomporre i problemi in altri più semplici, perché sono già nel caso di un problema semplice. E allora risolvo la, la, lo risolvo al volo, a occhio, in modo banale, no? in modo ovvio. Allora, A un certo punto finalmente la soluzione viene calcolata qui. Questo è l'unico punto in cui calcolo davvero qualcosa. Poi questo risultato qua ritorna, ritorna dove? Ritornerà qua, del livello precedente. E è una delle sottosoluzioni del livello precedente, che poi vengono combinate a costituire una soluzione che ritornerà come sottosoluzione del livello precedente ancora e così via a risalire, combinando le varie sottosoluzioni che ho trovato, troverò la soluzione generale al problema. Questo è lo schema comune a tutte le procedure ricorsive, semplificato all'osso, ma alla fine abbiamo degli elementi colorati che sono da dividere, ricombinare, risolvere e trovare i casi, casi terminali. Una volta che abbiamo risolto queste quattro casi abbiamo possiamo risolvere, possiamo affrontare qualunque tipo di algoritmo ricorsivo, sono tutte varianti su questo tema, su questo tema generale, okay? Poi ovviamente per vederlo dobbiamo vederlo su um, problemi specifici, su esempi specifici. Allora, questo è un altro modo di... di Allora, eh, proviamo a, a, a cominciare a ragionarci in pratica su alcuni esempi. Allora, questi esempi, eh, per ogni esempio, no, cerchiamo di rispondere un po' a queste domande che sono quelle che ci aiutano a, eh, a impostare la soluzione. E prima di farlo, magari prendiamo un problema ricorsivo semplice se non sbaglio ce l'ho davanti qua e poi ci applichiamo il metodo che ho descritto nelle slide precedenti la generazione di anagrammi okay. data una parola genero tutti i possibili anagrammi senza andare a controllare che stiano veramente nel dizionario potrei farlo ma tutte le possibili permutazioni di lettere di questi anagrammi ok? Allora, questo già di per sé, adesso dog è una parola di tre lettere, gli anagrammi sono seri, le permutazioni sono seri, ma se avessimo già una parola di dieci lettere, provate un po' a, a, a pensare come impostare senza la ricorsione un programma che generi tutte le, le permutazioni di una parola di dieci lettere. Um, non mi viene in mente come. Si sì, dice, ma faccio dieci cicli fora, ne dati uno dentro l'altro. sì, ma però dieci cicli for funzionano solo con parole da dieci lettere se 11, cioè non posso avere una variante del programma per ogni dimensione, mi serve una soluzione un pochino più generale, perché il problema è un pochino più complicato di quello che sono Allora proviamo a applicare l'idea della ricorsione. Eh, li, possiamo provare a dire... Possiamo provare a dire questo, io ho una parola... Facciamo una, di. Quattro lettere, ok? E chiamiamola ABCD. E vogliamo anagrammare questa parola. Allora, come la posso fare? Beh, io posso provare a dire, guarda, i possibili anagrammi di questa parola. Sono le parole che iniziano con A e poi contengono tre lettere che sono l'anagramma di BCD. Oppure le parole che iniziano con B, seguite da tre lettere che sono l'anagramma di ACD. I possibili anagrammi di ACD. Oppure posso iniziare con C seguito da tre lettere che saranno l'anagramma di A, B, D, oppure D seguito da tre lettere che dovranno essere l'anagramma di ABC. Quindi io avevo un problema che diceva calcolami l'anagramma di ABCD. Io lo diviso in quattro sottoproblemi. Quattro sottoproblemi più facili. Perché sono quattro sottoproblemi di cui ti dico, guarda, uno dei possibili anagrammi, qui eh, la soluzione qual è? Non c'è una soluzione, la soluzione è l'elenco di tutti gli anagrammi. Ok? Quindi tutte le possibili soluzioni che trovo sono valide. È fatto. O eh, vi sono ricondotto da un problema che dice trovami l'anagramma di quattro, di una parola di quattro lettere ha ah, un problema in cui devo ripetutamente più volte, vabbè ma non mi importa che lo devo fare più volte, ma risolvere un problema in cui devo anagrammare una parola di tre lettere. E quindi è un problema più semplice, più piccolo da risolvere. Una volta che io abbia trovato tutti gli anagrammi del primo blocco, avrò un sottoinsieme di tutti gli anagrammi generali, basta che ci metta davanti la e così via. Poi avrò tutti gli anagrammi di questi qui, che saranno parole di tre lettere, alle quali metto davanti la B e ottengo gli anagrammi di partenza, della parola di partenza. Però io eh, ovviamente qua, per fare questa operazione, proviamo a esplodere il terzo caso, devo trovare gli anagrammi di ABT, e gli anagrammi di ABT saranno tutte le parole che iniziano con A e sono seguite da due lettere che sono l'anagramma di BD, tutte le parole che iniziano con B e sono seguite da due lettere che saranno l'anagramma delle lettere A e D, e tutte le parole che iniziano con D seguite da due lettere che saranno l'anagramma della parola AB. Di nuovo sono sceso... Ho applicato lo stesso metodo di decomposizione, questa volta ho decomposto in tre, anziché in quattro sottoproblemi, perché la mia parola aveva solamente tre lettere, e ciascun sottoproblema avrà una dimensione, questa volta due. Man mano che vado avanti sto costruendo una sorta di soluzione parziale, cioè io all'inizio quando sono qui mi dicono qual è la possibile anagramma, boh, non lo so, a questo punto te lo so dire, seguiamo questo cammino, qui è C qualcosa, vado avanti di un, di un livello ancora? Se arrivo qua la soluzione possibile è c D qualcosa. Cioè man mano che io scendo via via verso i sottoproblemi, ogni sottoproblema avrà già una parte fissa che è, la possiamo chiamare, una soluzione parziale al mio problema. Quando io arriverò al fondo della ricorsione avrò una soluzione completa. Il caso terminale è il caso in cui ho effettivamente la soluzione al problema. Ok? Quindi il ragionamento che dobbiamo fare è fare tanti passaggi di decomposizione e in ciascun passaggio costruisco un pezzo della soluzione complessiva. Quindi ad ogni livello della ricorsione io arrivo con una soluzione parziale e ci devo aggiungere un pezzo. Cos'è nel mio caso in questo esempio la soluzione parziale? La soluzione parziale è composta da una serie di lettere già decise, ne a, b, e una serie di lettere ancora da decidere. Ad ogni livello della ricorsione aggiungerò una lettera in più tra quelle già decise. Quindi man mano che vado avanti nel livello della ricorsione, aggiungo, le scopro o de decido, provo a decidere nuove lettere. Quindi questo lo possiamo chiamare livello 0 della ricorsione perché non ho ancora deciso niente. Questo possiamo chiamarlo livello 1 della ricorsione perché abbiamo già deciso una lettera questo lo possiamo chiamare livello 2 della ricorsione, quindi abbiamo questo concetto di livello che ci dice quanto siamo andati in profondità con le deleghe al nostro clone o divisione dell'aula, ad ogni livello di profondità sappiamo già quale parte della soluzione è nota e quale parte è ancora da costruire. Ma la cosa importante è che ogni livello della ricorsione si deve occupare solo di un pezzettino del lavoro. Cioè ad esempio questo livello di ricorsione 1, oh, il, il mio focus è qua, cioè che cosa ci metto nella prossima casella? E questo lo chiederò a livello di ricorsione 2. Ci metto un A, ci metto un B, ci metto un D. A livello di ricorsione 0 io farò delle chiamate ricorsive per decidere cosa mettere nella prima posizione. A, B, C, D, eccetera. Questo è un gioco di prova, prova e riprova, fai tanti tentativi diversi. Proviamo a mettere nella prima posizione un A, ok? Vediamo cosa succede. Proviamo a metterla e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede lo fa la ricorsione di livello 1. Proviamo a, adesso a mettere una B e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, me, mi arriva una B e allora io dirò, ok, ho una B, provo a metterci dopo una B, provo a metterci una A e vedo cosa succede. Ho già una B, provo a metterci una C e vedo cosa succede. Quindi, se la mia soluzione, e quindi il passo so, forse più complesso, ma poi alla fine dopo un po' ci abituiamo perché gli schemi sono sempre gli stessi, io devo vedermi la soluzione come una struttura dati, in questo caso una semplice matrice, una semplice lista di quattro elementi, una stringa di quattro caratteri, vedetela come volete, che inizia vuota e devo trovare un modo incrementale, ma regolare, metodico, di riempirla. Ad ogni passo faccio un passettino, un carattere in più. Quindi dico, se questa è la mia soluzione parziale, a livello 0 dovrò ragionare su che cosa mettere nella posizione 0. E poi vedo cosa succede. A livello 1 ragionerò su che cosa mettere nella posizione 1 della stringa. Perché la posizione 0 l'ho già fissata a livello 0. La difficoltà nel figurarsi che cosa succede è provate a mettervi in un livello intermedio come il livello 1. Provate a mettervi in un livello intermedio come livello 1. Qualcuno sopra di voi ha già deciso cose che non vi interessano. Qualcuno sotto di voi farà cose che non vi interessano. E voi vi dovete focalizzare, siete lì, una fetta del sandwich che si deve concentrare solo su quella posizione lì con le informazioni che ha a disposizione proviamo a tradurre questa cosa in codice allora queste, con questo esempio un pochino di, possiamo dare un significato a queste parole cosa mi rappresenta il livello come è fatta una soluzione parziale e come deve essere fatta la soluzione totale Nell'esempio della Grammi abbiamo scelto questa possibilità, questa impostazione. Un altro esempio, è dovremmo partire da qua, Do, sappiamo che dobbiamo costruire in modo incrementale un pezzo per volta, un livello per volta, una soluzione, come la impostiamo? Um, generare tutte le possibili soluzioni significa che devo riuscire a generare tutte le soluzioni possibili, potenziali, io non so se è una soluzione fino a quando non arrivo in fondo al caso terminale, di un livello n più unesimo, conoscendo la soluzione parziale no, del livello presente. E prima o poi, poi troverò un caso terminale, cioè questa sequenza di chiamate a panino, a sandwich, ha un inizio e una fine. Quindi devo capire qual è la condizione di fine, quando mi posso fermare, nel nostro caso quando rimane solo più una lettera quando una lettera sola eh, non si può più anagrammare, quella è. E anche come inizio. All'inizio come comincio? Comincio con la stringa vuota, con una soluzione parziale vuota. Quindi ho questi due estremi e che sono domande separate da farmi. Quella più importante è come genero il livello n più 1 dal livello n questo punto poi dopo mi chiedo come termino la ricorsione e come la avvio, come la termino a livello finale e come l'avvio a livello zero. E questo ci farà decidere come fare a livello di codice. Parlando di codice, io ho creato un progetto che si chiama ricorsione, dentro ci facciamo una classe che chiamiamo anagrammi e vediamo cosa riusciamo a fare. Anagrammi ci mettiamo un main di prova e proviamo a costruire una funzione eh, che calcoli e stampi tutti i possibili anagrammi ok? Facciamola facile, li stampa semplicemente, quindi non deve restituire nulla. Se dovesse restituire, dovrebbe restituire una lista di stringhe, ma questo lo facciamo come secondo passaggio. Al primo passaggio semplicemente chiamiamo questa funzione anagramma che riceve una stringa da anagrammare. Okay, quindi questa funzione riceve una stringa e stampa tutti i suoi anagrammi. Questa non è ancora una procedura ricorsiva, questo è il compito che dobbiamo risolvere che si baserà su una procedura ricorsiva, la procedura ricorsiva per poter lavorare non gli basta solamente sapere qual è il problema, la consegna diciamo così del problema generale da risolvere, deve avere qualche informazione in più. Guardiamo il disegno. Se io sono a livello 1, quali informazioni mi servono per poter lavorare? Ecco, mi servono almeno tre informazioni separate. La soluzione parziale, cioè il pezzo di stringa già deciso, il livello a cui mi trovo, 1, e le lettere che sono rimaste ancora da assegnare. Giusto? Quindi normalmente la procedura ricorsiva ha bisogno sì di conoscere il problema anche, ma anche di un po' di informazioni per sapere a che punto è nello svolgimento del problema. Allora in questi casi avremo quasi sempre bisogno di una coppia di funzioni, la seconda la possiamo fare privata, che è quella veramente ricorsiva. Eh, Come dicevo, per poter lavorare devo avere la soluzione parziale, usiamo stringhe per facilità, il livello a cui sono arrivato e le lettere mancanti, ancora da sistemare, come lo possiamo chiamare? Una stringa? Mancanti? Libere? Rimanenti? Rimanenti. Questa è la procedura che implementerà il codice del nostro disegnino. Io ho in ingresso, ricevo in ingresso una stringa parziale che è una parte una soluzione parziale, iniziale, del mio anagramma. Ok? Sarà, avrà quanti caratteri? Livello, caratteri. Cioè a livello zero non ho ancora niente. A livello 1 ho già il primo carattere, a livello 2 avrò già i, secondi, i primi due caratteri e così via. Livello chiaramente è il livello della ricorsione e rimanenti sono i caratteri ancora da sistemare. Che sarà una stringa lunga quant'è la stringa totale meno il livello. Quindi, se questa funzione ricorsiva data, cosa fa questa funzione? Proviamo a descriverlo. Il suo compito qual è? Data. una soluzione parziale stampa tutti gli anagrammi che iniziano in quel modo, cioè se ti ho dato la soluzione parziale che inizia con A mi stamperai tutti gli anagrammi possibili in cui la prima lettera è fissata, questa è questa definizione qua è l'analogo del passaggio che dicevamo prima se tu mi sai calcolare il fattoriale di 8. Alla fine l'importante è che tu me lo calcoli, che poi tu per calcolarlo a tua volta ti avvalga di altri sottoschiavi, non mi interessa. Mi interessa che alla fine tu lo faccia. Okay? Quindi questa funzione ricorsiva, io la vedo... Ho fatto un casino con microfono, scusate. Questa funzione ricorsiva la vedo come una funzione che prende un sottoproblema e lo risolve tutto. Poi lei internamente per risolverlo tutto a sua volta delegherà, ma questo lo vediamo nel codice. Quindi vuol dire che la mia funzione principale, anagramma, sapendo che esiste questa funzione che dice stampa tutti gli anagrammi che iniziano in quel modo, io potrò semplicemente chiamare anagramma ricorsiva, Partendo con una soluzione parziale che è vuota, livello 0, 0 mi rappresenta quanto è lunga in questo caso la soluzione parziale, quante chiamate di così le ho già fatto, nessuna, e S come lettera rimanente. Dice, allora questo, se è vero, questo che abbiamo scritto, data una soluzione parziale di una stringa vuota, stampa tutti gli anagrammi che iniziano in quel modo e che sono composti dalle lettere rimanenti. Le Lettere rimanenti, nel primo caso, sono tutte le lettere che mi sono state date come parola iniziale da anagrammare. Questo è l'avvio della ricorsione predispongo per partire, chiamare la funzione ricorsiva dicendo, ok, livello 0, problema iniziale. Come vedete a questa funzione serve ovviamente la parola da, da anagrammare, ma servono anche un po' di altre informazioni, no? per capire a che punto si trova. Adesso andiamo dentro la procedura ricorsiva. Allora, la procedura ricorsiva sarà sempre del tipo if, caso terminale, else, caso normale. Qual è il caso terminale? Il caso terminale è quello in cui ti so dire senza fare sforzo o col minimo sforzo quali sono tutti gli anagrammi che iniziano in un certo modo e qual è dati ovviamente iniziano in modo parziale e contengono ancora delle, stringhe, delle lettere rimanenti allora qual è una combinazione andando a vedere i parametri di questa funzione che mi sa dire guarda io facilissima a dirti quali sono tutti gli anagrammi della stringa parziale che, che, con che continuano con la stringa rimanente beh il caso più semplice in assoluto è quello in cui la stringa rimanente sia vuota non rimane niente quindi ho finito il lavoro quindi il caso terminale più, più terminale che non si può è se per caso la lunghezza del stringa remanente è 0 allora in questo caso la mia soluzione parziale è una soluzione totale non c'è più niente da aggiungerci. e quindi cosa deve fare la funzione? stamparla ok, system out print line di parziale che è anche totale. Altrimenti? Altrimenti, un po' più complicato, in caso normale. Allora nel caso normale dobbiamo provare a fare lo sforzo di non, metterti, non pensare al caso iniziale con tutta la parola ma a un caso intermedio okay? quindi pensiamo ad esempio eh, che la mia parola era abcd quindi parziale sia non so eh, ac quindi vorrà dire che livello è uguale a 2 c'è scritto sopra avrà livello caratteri quindi la lunghezza della stringa parziale e il livello di profondità della ricorsione sono collegati qui facciamo attenzione ripassiamolo solo 10 volte scriviamolo perché qui c'è sempre un problema inizio da 0, inizio da 1 quindi la lunghezza della stringa è uguale a livello, livello più 1, livello meno 1, inizio da livello 0, inizio da livello 1, è facilissimo confondersi e sbagliare, no? per quello uno se lo scrive e poi segue le istruzioni che si è dato. E poi avrò eh, le rimanenti che sarà una stringa ad esempio fatta da eh, B e D. E cosa dovrò fare in questo caso? E dovrò costruire, in questo caso specifico, due soluzioni parziali, due sottoproblemi, uno dei quali aggiunge la lettera B alla soluzione parziale. La soluzione parziale c'è già, non la tocco più. Ci aggiungo un pezzo. Aggiungo, sono a livello 2, quindi devo aggiungere il terzo carattere, 012, con la posizione 3, nella terza posizione, con l'indice 2. Sono a livello 2, mi concentro sulla posizione 2, sul terzo carattere. I primi due caratteri non li guardo. I caratteri dal quarto in avanti, c'è solo lui poverino, dal quarto in avanti non li guardo. Guardo solamente il terzo carattere, perché sono a livello 2. E il terzo carattere può essere, tra le scelte che mi offrono, o una B o una D allora proverò a metterci la B, proverò a metterci la D. Ok? E per ciascuna prova, poi delegherò una, una chiamata ricorsiva al livello successivo di andare a mettere a posto il resto dell'anagramma. A livello 3 ci avrà la vita facile, perché le, le lettere rimanenti saranno una sola. Però pazienza, ognuno si occupa del proprio livello. Quindi questo vuol dire che io dovrò decomporre questo problema in tanti sottoproblemi quante sono le lettere rimanenti. No? Allora, prendiamo posi, eh, pos uguale 0, pos minore di rimanenti.length, pos più. più. sto creandole i sottoproblemi e ho deciso che mi serve un sottoproblema per ogni lettera della stringa rimanenti. Mi faccio il for per iterare su questa lettera. E in ciascuna di, di queste iterazioni di questo ciclo for dovrò costruire, definire il sottoproblema che chiederò di risolvere alla mia chiamata successiva. quindi alla fine dovrò chiamare una, di nuovo la mia procedura anagramma con tre parametri il primo parametro sarà la soluzione parziale a cui arrivo in questo sottoproblema e cos'è la soluzione parziale a cui arrivo? sarà la soluzione parziale che avevo a cui aggiungo una lettera rimanenti No, non si fa così in Java, si fa ceratto. Ok. Quindi prendo la soluzione parziale a C e ci aggiungo, la prima volta ci aggiungo B, la prima volta che itero in questo for, la seconda volta ci aggiungerò D. Questi sono i valori che andranno a finire come parametro parziale delle chiamate successive a livello successivo. Poi il secondo parametro è il livello, vabbè facile, il livello della chiamata successiva sarà 1 in più, del livello che, a cui sono io. Tu hai aggiunto una lettera, quindi siamo andati giù di un livello. Un pochino più rognoso è la costruzione invece dei nuovi rimanenti. Cosa ti devo passare come stringa rimanenti? Beh, la stringa che avevo io come rimanenti, a cui però ho tolto il carattere in posizione pos. Quindi devo prendere alla fine due, la sottostringa dall'inizio fino lì più la sottostringa dal carattere successivo fino in fondo. Quindi sarà rimanenti. Punto. Cioè metto il metodo substring che gli dice restituisce una stringa che è una sottostringa della stringa data, che inizia allo specifico indice di inizio, begin index, primo parametro e si estende fino al carattere end index meno 1 quindi io devo prendere tutti i caratteri prima di quello in posizione pose quindi dall'inizio della stringa fino a quello in posizione pose escluso ok? è già così perché il carattere in posizione finale eh, ad esempio eh, 1, 5 1, eh, 5 dove 5 è il quinto 0, 1, 2, 3, 4, 5 lo lascia già fuori quindi l'ultimo è fino al carattere index meno 1 pos meno 1 nel mio caso più tutti i caratteri dalla posizione pos più 1 in fondo sempre substring, post più 1. se ometto il secondo parametro lui va comunque fino alla fine della stringa ok? Questo un, spero di, che sia giusto ma ce ne accorgiamo subito se avessi scelto una lista anziché una stringa come struttura dati avrei potuto fare un remove per cancellare quell'elemento nella posizione pose. forse avrei avuto la vita più semplice o il codice leggermente più chiaro Ma abbiamo deciso di usare string e andiamo avanti così e basta è finito vediamo se è vero nel main proviamo a chiamare anagramma di abcd perché si arrabbia qua ah perché c'è un metodo non statico lo devo creare si scusate ehm. questo si chiama anagrammi in punto anagramma di abcd perché non posso chiamare un metodo normale da un metodo statico devo avere l'istanza su cui chiamarlo ok, facciamo run guarda di qua abbiamo quelli che dovrebbero essere tutte le permutazioni delle lettere abcd e eh, credo che siano, vabbè, 4 fattoriali, no? Cosa sono? 24? Proviamo ad andare passo passo a vedere cosa succede, ok? Per capirlo un po' bene. Allora, io quando faccio queste cose arrivo a questo punto e mi chiedo sempre, sì, ma dove l'ho fatto l'anagramma? Che non ho fatto niente qua. Mi sembra sempre che alla fine scrivi sì, il codice, ma il punto in cui effettivamente davvero fai questo scambio di lettere non ci sia. Perché non c'è un punto solo, no? Eh tanti piccoli passi. Allora, proviamo ad andare avanti in modalità debug, così ci rendiamo conto di che cosa succede. Allora, mettiamo un bel breakpoint qua e entriamo in debug. Ok, allora siamo dentro la procedura anagramma a cui mi è stata passata la stringa s a B C D. Questa, diciamo, il lavoro vero lo fa la procedura ricorsiva, quella davanti è semplicemente un'interfaccia pubblica che ti permette di preparare i dati che servono alla procedura ricorsiva per lavorare. Quasi sempre dovremmo fare così perché la procedura ricorsiva avrà sempre bisogno di qualche strutturina dati di appoggio è giusto che il chiamante esterno non conosca, non abbia bisogno, no, anzi non debba conoscere, perché poi magari te la prepara sbagliata. No? E quindi ho le istruzioni in cui costruisco la, le precondizioni per avviare la ricorsione, quindi mi costruisco la soluzione parziale vuota, mi costruisco il livello 0, mi costruisco le informazioni accessorie, in questo caso le lettere rimanenti che servono. E avvio la ricorsione. Chiamando questa procedura sto avviando la ricorsione, quindi il tasto per entrare dentro una chiamata è F5, questo tastino qua, entro dentro il codice. Allora qua a sinistra, non so quanta familiarità abbiate col debugger, purtroppo non si riesce a ingrandire facilmente qua, a differenza del testo, qui abbiamo la cosiddetta pila delle chiamate il call stack noi adesso siamo dentro il metodo di anagramma ricorsiva che è stato chiamato da anagramma che è stato chiamato da main sulla destra vedo le variabili che sono visibili in questo contesto cioè dentro questa funzione io posso spostarmi se clicco qua mi fa vedere dove sono fermo all'interno della chiamata precedente e quali sono le variabili visibili nell'ambito nell della chiamata precedente. Torno ancora al main, mi fa vedere le variabili con ho accesso al main e così via. Ok? Quindi qua sono dentro il corpo della chiamata ricorsiva con parziale uguale stringa vuota, livello uguale 0, rimanenti uguale a bcd. Okay? Questi sono i valori che vede questa funzione. Rimanenti.length è uguale a 0? no ah che scusa qua è andato dentro length rimanenti.length è uguale a 0 no e allora posso andare al codice successivo non solo nel caso terminale non ho stampato nulla nella console adesso lui sta, si sta chiedendo guarda io devo iterare su rimanenti.length che è 4 E per ciascuna di queste quattro iterazioni, per valori di post diversi, richiamerò una procedura ricorsiva. Quindi richiamo la procedura anagramma ricorsiva con questi parametri. Adesso forse per vedere meglio cosa facciamo e cosa succede in debug avremmo magari potuto preparare su righe di codice diverso i due parametri della funzione anziché scriverli qua. No? Così passo passo avremmo visto che l'abbiamo calcolato, ma lo vediamo subito entrando dentro la chiamata. Cosa sai? Dove siamo? Eh, ho capito, sta. Sì, non ho avuto una buona idea. Fatemi stoppare. Rifacciamolo. Perché stavo entrando dentro il codice della length, della charate, della substring, e invece a me interessa entrare solamente dentro il codice di anagramma ricorsiva. Quindi diciamo così, string nuova parziale uguale. E poi string nuova rimanenti uguale sta roba qua. Ok, rientro ria riavvio il debug. entro dentro la procedura chiamata ricorsiva poi uso f5 per entrare dentro la funzione che sto chiamando, f6 per eseguirla senza entrarci dentro quindi normalmente prenderò sempre f6 perché non mi interessa entrare dentro length dentro substring eccetera ma invece mi interessa entrare dentro la chiamata ricorsiva quindi qua siamo al punto di prima abbiamo nuovo parziale nuova rimanenti che sono qua, nuovo parziale è A, nuovo rimanente è BCD. C, D. Eh, Abbiamo splittato la stringa nel primo carattere e tutti gli altri. Adesso c'è la procedura anagramma ricorsiva in cui entro dentro e mi ritrovo all'inizio della funzione stessa, ma non della funzione stessa, bensì di una sua copia. Guardate la chiamata, la pila delle chiamate qua, il call stack, adesso di anagramma ricorsiva ce ne sono due una, quella in cui mi trovo adesso a livello 1, non più 0 ma sotto avevo la chiamata precedente a livello 0 che è rimasta sospesa qui alla riga 32 ho chiamato una funzione qual è questa funzione? questa qui è casualmente è la stessa ma quasi Java non se ne accorge che sia la stessa per lui è una funzione questa funzione riceve dei parametri, parziale A, livello 1, rimanenti BCD. Vabbè, allora fa quel che deve fare, va avanti, avrà un ciclo for, ciclo for su una stringa rimanenti che ha tre caratteri, BCD. il primo carattere, alla prima interazione di questo ciclo for, posizione uguale 0, posizione uguale 0, mi crea una nuova parziale uguale a B. A, B, perché? Perché A era il valore della parziale di prima e B è il valore di rimanenti di 0, la posizione 0 di rimanenti. Così come la nuova rimanenti sarà CD in cui ho cancellato la B. E una volta che ho questa roba cosa faccio? Chiamo la procedura anagramma ricorsiva. Dicendo per favore mi fai gli anagrammi che iniziano con la B e come detto i rimanenti hanno C e D? Va bene. E arriva, terza chiamata alla stessa procedura. Sapete perché si chiama pila delle chiamate? Perché si impilano l'uno sull'altra. Ricomincio, però questa volta è una stessa procedura, ma che riceve parametri diversi, quindi fa un lavoro diverso. Come parametro riceve una parziale AB, sa che è a livello 2, rimanenti C D. La precedente era a livello 1, sappiamo che avevamo una parziale di una lettera e rimanenti di 3. Siamo scesi di un livello, i rimanenti sono CD, i rimanenti alla fine è il problema da risolvere, no? la parte di problema che dobbiamo risolvere. E ad ogni livello il problema è un pochino più piccolo. E la soluzione che ho già da parte è un pochino più grande. Anche qua non sono ancora nel term caso terminale, posso iniziare a analizzare le lettere della parte rimanenti, quindi proverò con la prima lettera dei rimanenti che era una C e quindi genererò una nuova soluzione parziale ABC e mi rimane solamente la D da parte, chiamata ricorsiva, sono a livello 3. ABC soluzione parziale, D lettere rimanenti. Sono nel caso terminale? No, perché ho ancora delle rimanenze. Vado avanti, allora. Questo cicloforo questa volta itererà una volta sola, perché i rimanenti ha una lettera sola. Questa, sola. questa unica volta in cui itera mi va a costruire una nuova parziale che è abcd, che sarà già la prima soluzione completa, ma non lo so ancora in questo momento, e come rimanenti non ce n'è più nulla, stringa vuota a questo punto faccio l'ulteriore chiamata ricorsiva e sono a livello 4, vedete che ho 5 chiamate ricorsive 0, 1, 2, 3, 4 quella a livello 4 vuol dire che la soluzione parziale ha già 4 lettere, di rimanenti non c'è nulla e quindi questo if questa volta mi farà entrare dentro in cui l'unica cosa che fa questo poverino è stampare video la soluzione parziale che adesso la possiamo anche chiamare soluzione totale soluzione compl completa e, e mi stampa abcd ovviamente questo else non viene fatto e qua sono pronto ad uscire da questa quinta chiamata ricorsiva ma qui non ho finito il lavoro eh ho finito il lavoro di questa chiamata ricorsiva. Se vado su quella precedente, vado a vedere dove tornerò qua, tornerò qua con un ciclo for dove posizione vale 0, la lunghezza dei rimanenti era 1, quindi in realtà avrò già esaurito la prima e unica iterazione di questo ciclo for, quindi mi aspetto di uscire rapidamente anche dal livello 3. Ma a livello 2 sono sempre fermo qua, dove a livello 2 la posizione dell'indice del ciclo for è 0, ma avevo delle rimanenti che erano 2. Quindi, qua a livello 2 dovrò fare ancora una seconda iterazione. Cioè, siamo in attesa, abbiamo tutti questi cicli for che sono fermi tutti sulla posizione pos uguale 0. Con tanti post diversi ovviamente, ogni funzione ha la sua posa, la sua posizione, Sa, ha il suo cicloforo, fermo in un certo punto. E Poi come con i contachilometri della macchina, no? tu hai la rotella di dei, dei chilometri o delle centinaia di metri che gira più veloce e quando questa finisce fa, ri, fa fare uno scatto alla rotella alla sua sinistra. E queste rotelle sono queste varie chiamate ricorsive, ciascuna delle quali deve... Iterare su un certo numero di elementi, ma può passare al successivo solamente quando tutte le rotelle successive, alla sua destra o le procedure ai livelli più bassi, hanno finito il loro lavoro. Allora, vediamo cosa succede. Seguiamolo passo passo. Qui siamo a livello 5, abbiamo stampato ABCD e usciamo. Siamo tornati al livello 4, vedete che è scomparsa, ho fatto un ritorno, quindi è scomparsa la quinta livello. Di chiamata ricorsiva, siamo di nuovo a livello 3, a livello 3 rimonenti era solamente la D e quindi questo for quando incrementa il pos uscirà. Esce perché pos era 0, il limite era, doveva essere minore di 1, quando faccio pos più più esco dal ciclo. E quindi posso uscire anche dal livello 3. Mi ritrovo nel livello 2, dove dovevo fare due iterazioni, poso uguale 0, poso uguale 1. Quella con poso uguale 0 l'ho appena finita. Ma entro a questo punto, se vado avanti, nella seconda iterazione, poso uguale 1. E la seconda iterazione, cosa faccio? Okay, beh, creo un'altra alternativa di parziale di rimanente. La nuova parziale questa volta è AB, allora era AB prima e ci avevo aggiunto una C. Adesso AB e ci aggiungerò una D. Infatti la nuova parziale è ABD. E la nuova rimanenza è C. Quindi prima ci ho messo la C, ho lasciato da parte la D, adesso faccio il contrario. E dentro, in una chiamata ricorsiva, che non è ancora il caso terminale, dovrò fare una iterazione in cui aggiungo anche la poveretta d in fondo, scusate, la poveretta c in fondo. Questa nuova parziale sarà abdc e poi quando faccio l'ultima chiamata ricorsiva mi accorgo che è un caso terminale e stamperò anche abdc. Poi non ho altro da fare qui perché era un caso terminale, non ho altro da fare qui, livello 3, perché avevo un'iterazione solo da fare, e quindi ho finito l'iterazione da fare nel ciclo for, torno al livello 2, avevo due iterazioni da fare, le ho fatte tutte e due, quindi ho finito, ho finito di stampare tutti gli anagrammi che iniziano con AB, che è il compito di questa funzione a livello 2, e sono qua, di sotto. E quindi questa funzione... Ha finito, questo ciclo forno non ha altre iterazioni da fare, posso terminare. E torno al livello 1. Quindi il livello 1 doveva generare tre sottoproblemi, perché le rimanenti erano 3, ne ha generato uno, quello che inizia con B. Adesso, sempre il livello 1 dovrà generare un secondo sottoproblema, quello che inizia con C. Infatti se vado avanti, il ciclo for mi darà posizione uguale 1 e mi costruisce una nuova parziale che è AC, non più AB. E da qua si ripete tutto quello che abbiamo fatto prima, però questa volta con AC iniziali e BD rimanenti io non lo faccio di nuovo tutto passo passo, salto sopra questa chiamata e vedete che sotto mi ha stampato altri due anagramme bd e db e poi lo posso fare una terza volta mi genererà il terzo sottoproblema del livello 1 che è quello in cui aggiungo nuovo parziale, aggiungo la d, a, d, livello 1 sto lavorando sulla seconda lettera, la prima lettera non l'ho toccata perché livello 1 non è di mia competenza e qui anche se eseguo questa funzione senza andare passo passo, quindi eseguendola diciamo completamente, mi aggiunge queste altre due anagrammi che iniziano con ad e questo completa la vita della funzione di livello 1 e quindi se andassi ancora avanti mi accorgerei che da questo ciclo for sono uscito, ho fatto, dovevo fare tre iterazioni le ho fatte, ciascuna di queste tre iterazioni ricorsivamente ha generato due soluzioni nuove e ho finito ne ho generate sei dal punto di vista di chi mi ha, mi ha chiamato ho finito il mio lavoro mi hanno detto fammi tutti gli anagrammi che iniziano con A Ce ne erano 6, ne ho fatti 6. Ho finito il mio lavoro. Ritorno dove? A livello 0, il quale a livello 0, però non ha finito il suo lavoro. No? Il suo lavoro era quello di provare 4 lettere iniziali. A, prima, prima A, poi B, poi C, poi D. Ha provato A. Adesso, seconda iterazione, Proverà come parziale, nuovo parziale, tutte le parole che iniziano con B. E se io faccio andare avanti questa chiamata ricorsiva senza entrarci dentro, mi stamperà altre sei anagrammi. Allora, questo è quello che cercavo di dire prima. Eh, abbiamo tante chiamate ricorsive attive contemporaneamente. Ognuno si sta occupando di un livello. Ognuno ha una copia della soluzione parziale, una copia della rimanenza, una copia del livello, una copia del pause del, dell'indice del ciclo che sta generando, creando i sottoproblemi. Certo non abbiamo tanta speranza di riuscire, adesso l'abbiamo fatto passo passo, su un problema semplicissimo, ma di riuscire a tenere a mente tutto ciò che sta succedendo. Cioè se, sono, se sono a livello 17, ricordarmi a che punto ero arrivato nel livello 3, mentalmente, non ce la faccio ma non è un compito mio il call stack si ricorda benissimo tutte le varie funzioni ricorsive, quali sono i valori delle loro variabili e a che punto è arrivato il codice io per riuscire a dipanare questa matassa a capirci qualcosa mi devo concentrare su un solo livello ok? sapendo che poi avendo più o meno capito tutto il meccanismo come funziona che genera un'enormità di chiamate ma ognuna fa il suo piccolo pezzettino di lavoro la ricorsione non è il metodo più semplice per affrontare i problemi ma alla fine è un metodo estremamente compatto cioè abbiamo scritto 5 righe di codice alla fine oggi da mal di testa ma sono sempre 5 righe di codice quindi riusciremo ad affrontare problemi anche più complessi e mercoledì ci divertiremo con un altro paio di esercizi, se di divertirsi si può parlare, però sempre con questo schema, con questo modo di pensare. Per oggi vi saluto, ci vediamo mercoledì.